È la quarta domenica di Pasqua, innanzitutto buona domenica a tutti coloro che ascolteranno questo povero video, sforzo di essere così comunicativo e di offrire qualche servizio a chi vorrà, in modo particolare al Movimento Apostolico Ciechi e anche ai miei parrocchiani di cui sono parroco. Ecco, questa domenica campeggia ancora una volta il Vangelo di Giovanni. Ci viene offerta un'immagine meravigliosa, quella di Gesù, il buon pastore. Il pastore buono, il pastore grande delle pecore. Mi soffermo solo su alcune espressioni che mi sembrano le più significative in questo momento. Il pastore appunto le, le tira fuori, le conduce fuori. Le pecore le conduce fuori, e penso veramente a quello che stiamo vivendo ormai da marzo, questa clausura che in cui siamo costretti per il bene degli altri, quasi per un atto di amore direi, ecco il Signore, il Signore ci conduce fuori, questo è il nostro augurio, che ci conduce fuori e ci mette nella condizione di testimoniare esprimere la nostra gioia allargando il cuore a tutto campo ed entrando nella vita degli altri nelle strade del mondo, tornare a gioire, tornare a testimoniare, non per un fatto egoistico, non per un fatto individualistico perché noi abbiamo bisogno di uscire, abbiamo bisogno di svagarci, no. ma ci conduce fuori affinché diamo testimonianza dell'essere parte del suo gregge del suo amore, dell'essere amati da lui. Un'altra espressione che poi ecco mi piace molto no, considerare, fa parte della cultura orientale per la verità, e mi fa pensare che il Pastore precede le pecore e le pecore devono seguirlo. È Gesù che ci conduce. Quindi non posso pensare che non sia in mezzo a noi anche nei momenti di tristezza, nei momenti di clausura nei momenti difficili, nei momenti di sconforto. Lui è davanti a noi, nella bellezza di una giornata, in un cielo azzurro, in un sole stupendo, il Signore c'è, ma c'è anche nella foschia. Il pastore nella foschia è per primo, è lui per primo a condurre il gregge, ad aprire il varco, ad aprire il campo, ad aprire la strada a guardare l'orizzonte, noi lo seguiamo. Allora se il pastore è con me, se lui ci conduce, non abbiamo da temere nulla, davvero. E la fede consiste in, proprio in questo, non nel fatto ecco, di aver appunto, visto il Signore, ma soprattutto nell'essere stato visto. Siccome noi siamo stati visti, allora noi crediamo. Vedo, ma sono sicuro di essere stato visto. E l'essere sicuro di questo mi fa credere ancora di più nella bontà, nella grandezza, nella misericordia di Dio. Buona domenica a tutti.